Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni voglio rimanere ancora una volta sul tema dell'improvvisazione che è quello più richiesto ultimamente eh, sotto i miei video e voglio prolungare diciamo, l'ultima lezione dove abbiamo visto come mixare diciamo linee eh, melodiche, lineari come le abbiamo chiamate, a successioni di intervalli. Voglio restare su questo argomento, però aggiungere un altro tassellino alla nostra improvvisazione, ovvero quello dei pattern, che possono essere sequenze intervalli, però possono essere anche delle formuline, eh, gruppi di 4, gruppi di 5 terzine, sempre su una scala restiamo su una scala maggiore eh, ad esempio quante volte abbiamo studiato la scala maggiore eh, in questo modo facciamo la oggi la maggiore scusate eh, tipo ad esempio questo è un esempio fatto la si do diesis la si do diesis re si quindi tre note e torno sulla prima Oppure ehm, questo, quindi invece di tornare sulla prima faccio il classico gruppo di quattro note, quindi la si do diesis re, poi si do diesis re mi tutti eccetera. Pure terzine. E la, la si do... si do, si do... eccetera, eccetera. Eh... Poi ci domandiamo a cosa serve studiare 12 anni queste cose, quindi questi gruppi, questi pattern appunto, queste formule, eh, se poi non le mettiamo in pratica. Eh, quindi, cosa possiamo fare? Possiamo prendere eh, degli spezzoni, come abbiamo fatto l'altra volta con gli intervalli, del delle parti di, queste, di questi esercizi, questi pattern, e inserirli nella nostra improvvisazione, quindi alternare le frasi più melodiche. Eh... A mi viene in mente: a, eh, alternare questo a quello che abbiamo detto prima, quindi a una parte di. Tutti gli esercizi che conosciamo, quindi terzine, gruppi di 4, gruppi di 5, eh, un altro che mi viene in mente è questo. E torno al discorso eh, che avevo fatto la lezione scorsa, che trovate al link. Eh, eh, che io ascolto molto nelle, per le improvvisazioni: i sassofonisti. I sassofonisti utilizzano, oltre il discorso intervalli che abbiamo visto l'altra volta, anche proprio questi partiti, eh, questi, party, questi eh, gruppetti, chiamiamoli un po' come volete, eh, nelle loro improvvisazioni, eh, di qualunque genere, qualsiasi sassofonista, sfido chiunque <ride> eh, a dirmi che non utilizza dei eh, partiti, dei cliché, insomma, Proviamo con una base a alternare quindi delle linee più melodiche a queste eh, frasettine con i pattern. Andiamo, metto la base. Allora, siamo la major 7, accordo del tappeto. Quindi abbiamo la do diesis, mi e sol diesis. Allora, proviamo a fare le frasi melodiche, quindi me le canto come avevamo detto in testa e le risuono. Ora provo a inserire qualche frammento eh, di uno dei pattern che abbiamo visto. Lineare? Lineare? I'll Allora, non sempre ovviamente eh, vengono buone idee, a volte si sì, toppa, però tutto serve per migliorare, per aggiungere nuove idee alla nostra improvvisazione e perché no trovare degli de elementi che poi possiamo riutilizzare, possiamo far diventare parte del nostro vocabolario musicale. Quindi ragazzi per oggi mi fermo qui, come sempre trovate il pdf allegato con tutto quello che abbiamo detto, eh, la base ovviamente senza basso e poi ci vediamo alla prossima lezione.